Chuck. Ciao a tutti eh, per questa nuova rubrica di Una Startup che non ha ancora un nome. Io sono Fabio Bruno e sono molto contento di essere qui. Soprattutto sono molto contento di essere con Antonio Prigiobbo di Una Startup. Ciao Antonio. Ma che fai Fabio? Mi rubi il ruolo e mi rubi subito lo spazio? Ma... Ti rubo tutte cose, anche perché <ride> oggi facciamo questa cosa che tu sei... Perché tu lo fai una startup, ma non lo spieghi mai. E quindi ti chiedo, esatto. e approfittiamo di questo spazio proprio per spiegarci che cos'è una startup. Allora, una start-up è un progetto civico. Nasce eh, per raccordare le diverse esperienze che avvengono nel mondo dell'imprenditoria e che raccorda quel mondo a una nuova imprenditoria che è quella delle start-up. Le start-up spesso sono dei progetti complessi, affascinanti, eh, che, a eh, mio parere, disegnano il futuro e lo disegnano da diversi punti di vista lo disegnano sia per i, con una nuova classe dirigente e soprattutto con nuovi servizi eh, e opportunità di sviluppo le startup possono avere diciamo, un impatto sia economico semplicemente creando opportunità di lavoro qui o altrove, perché è, è diciamo, influente dove nascano spesso perché sono, grazie al digitale, eh, delocalizzate, cioè possono essere da qualsiasi altra parte, perché il, il loro vero motore è il talento, e quindi i talenti possono essere dappertutto, in, in alcuni casi addirittura riescono a essere, diciamo, anche con un impatto di innovazione sociale, che poi è la missione che tu in qualche modo troverai a raccontare, e forse la parte ancora più difficile è di raccontare le start-up e capire cos'è la social innovation in questo scenario di ecosistema e di Prima di scoperchiare questo enorme vaso di Pandora, eh, vorrei chiederti, eh, sempre riguardo a una start-up, se ci sono tre verbi che identificano questa, non so se chiamarla associazione, azienda o entità, chiamiamola entità, tre verbi mm. che la identificano per farlo capire ancora, me ancora meglio a chi ci sta guardando e ascoltando. Acceleriamo, acceleriamo tutti, acceleriamo tutti gratuitamente. Okay. Okay. <ride> <ride> la quarta, acceleriamo senza freni, però a volte i freni <ride> servono, quindi non è esatto, devo... <ride> esatto, esatto, esatto. No, allora, se, eh. se, se ce li hai, va bene, se no me la tengo per buona questa. No, allora, però l'accelerazione che ne facciamo non è diretta nostra, okay? cioè nel senso che noi, eh, un po' come il tuo mestiere, il mio mestiere è quello di creare un palco con cui le persone insieme si conoscono e fanno le cose. Quindi noi promuoviamo chi fa impresa, chi le finanzia, chi crea servizi, i talenti e quindi in qualche modo tutta la filiera a qualche volta anche le istruzioni e cerchiamo di facilitare l'accesso di togliere intermediazioni a chi fa innovazione perché l'impatto affinché si producano sempre più progetti è maggiore dell'interesse del singolo di eh, creare un semplice link noi cerchiamo di creare multi link questi multi link devono essere appunto veloci aperti e gratuiti la cultura è così e così deve essere la cultura del fare startup. up approfitto anche di questo spazio per chiederti e sfatare anche un mito una start up è solo Napoli o una startup è solo Sud Italia o una startup è tutta Italia? allora una startup nasce eh, ormai otto anni fa come progetto indie napoletano e pian piano già dai primi mesi abbiamo avuto l'invito di alcuni progetti sia nazionali che internazionali a venire a Napoli come spesso accade, le start-up vedono, eh, diciamo, prima degli altri le cose e, e alcune start-up avevano capito alcune cose prima di noi. Quindi avevano visto che una startup, essendo, diciamo, un'organizzazione un senza scopo di lucro e aperta a tutti gli investitori, si fa prima venire una startup a raccontare una cosa e non a raccontarla a dieci soggetti. Si fa prima a venire a una startup perché poi è una startup che promuove i progetti degli altri e quindi c'è una voce che in qualche modo nel tempo è diventata autorevole, più che le startup che se la cantano e se la suonano facendo un audiovisivo. Ci sono tanti fattori. Una startup è una nuvola di innovazione perché è composta da tanti che ne fanno parte, e noi abbiamo io e te, insieme a Giancarlo, a Brigida, a Barbara ed altri ma insieme ai tanti partner e imprenditori che ci partecipano, ai talenti, eh, abbiamo il compito di facilitare che questo possa avvenire. Spesso non sappiamo neanche noi cosa accade, lo scopriamo anni dopo, mesi dopo, eh, però il, il flusso che genera è, è per noi un'occasione anche per studiare, crescere a vari livelli. Eh, L'impatto che dà una startup ormai è europeo, abbiamo diciamo, advisor, prof professionisti e imprenditori che supportano il progetto in tante parti d'Europa e questo ci permette di avere come limite solo l'immaginazione delle cose che si possono fare, anzi colgo l'occasione di fare una call to action a tutti, eh, serve proattività, non aspettiamo. Con cosa si può fare, cosa si può assaggiare, ma cercate e siate voi, diciamo, cacciatori di opportunità. Ottimo. Come si entra in contatto con una startup? È in unico modo, eh, in maniera i nostri canali sono open e aperti. Se, se si vuole candidare come startup, c'è cioè un unico form dove confluiscono tutti, confluiscono sia i progetti che ci scoprono sui canali social o navigando sul web, sia anche le persone, a volte i progetti che noi intercettiamo e che troviamo interessanti, che vogliamo invitare. Come spesso capita, invece ci sono degli investitori che non si vogliono esporre e vogliono sapere una startup eh, cosa fa e quindi ci chiedono, dice, ma perché non sentiamo quella startup? Siamo curiosi di sentirla e questo, logicamente, eh, permette, diciamo. Uh, un incontro meno informale perché una startup, se invita una startup, non uh, la mette sotto esame, eh, sotto esame, sotto stress, come farebbe, diciamo, magari un investitore, così eh, può esserci, diciamo, una promozione verso quell'investitore, ma verso anche tanti altri investitori. E quindi da cosa nasce cosa? Grazie mille, Antonio. Fammi aggiungere un'ultima cosa. Vai spesso noi abbiamo tanti, eh, né, la, la cosa che ci caratterizza, che anche fa parte della nostra complessità è che non abbiamo scelto una tipologia di start-up che viene a una startup e non abbiamo scelto un grado di maturità delle start-up e degli investitori che partecipano a una start -up. questo perché sarebbe più facile sviluppare ogni evento con un unico tema eh, sarebbe più facile scegliere startup allo stesso grado e stato di finanziabilità o di, diciamo di step di finanziamento però questo permetterebbe in qualche modo di creare meno palestra cioè le persone che partecipano sia gli investitori che le startup non devono sentirsi in competizione tra di loro quindi ecco perché non c'è mai un unico tema eh, sulle startup, quindi non c'è un, un evento dove si parla semplicemente di startup food o più fintech e non c'è mai un evento in cui ci sono solo startup di stage o che cercano di fare dei round. Questo perché in una palestra possono parteciparci tutti e tutti possono in qualche modo cogliere l'opportunità. Spesso le opportunità che vengono colti, colte da progetti più maturi sono quelle di eh, accingere dei talenti. Quindi accedere a un network e fare altre cose. Spesso una startup che fattura già qualche milione ha già un'idea di una mappa di come raccogliere altri soldi. Lo fa con noi perché in qualche modo da una parte dà un give back, da un'altra parte eh, costruisce la startup in un altro modo e da un'altra parte magari è prossima a un exit e quindi in qualche modo si vuole far conoscere come Angel Investor o vuol conoscere altri progetti su cui investire. Certo. Bene, grazie mille allora Antonio. Fabio, grazie, sei stato capace di capovolgere le carte e questo è una cosa che possono fare solo gli innovatori e soprattutto hai avuto la capacità di non, met non metterti una maglietta di una startup. Hai visto? Insomma, <ride> e, e questo è solo l'inizio, ti stupirò, caro. <ride> va bene, allora questo video lo useremo, va bene. <ride> va bene, alla prossima ah, questo si chiamerà unbreaking o hacking una startup Fabio Bruno, va bene <ride> ciao, grazie Fabio